Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e quest'oggi vi voglio portare una news sulla nuova offerta del PlayStation Plus ragazzi, è un'offertona secondo il mio avviso, ma prima di partire voglio ringraziare TNT Records per la concessione delle sue colonne sonore. Quindi cominciamo ragazzi, allora come abbiamo visto c'è questo sconto questo buono sconto diciamo secondo me è un buono sconto è di 16 euro per un abbonamento playstation plus per un anno ragazzi quindi è, secondo me è un'offertona eh, da non lasciarsi scappare anche perché eh, sì, ok la sony fa parecchie offerte come state vedendo eh, playstation plus dei soft play e cazzi e mazzi allora eh, questa offerta insomma ragazzi è valida fino al 22 giugno a mezzanotte del 22 giugno e eh, potete anche comprare se magari avete un playstation plus ragazzi come vi sto facendo vedere eh, potete anche comprare questo abbonamento e alla scadenza del vostro abbonamento attuale che sia di un mese, che sia di sei mesi o che sia di tre mesi il, questo qui entrerà in funzione in pratica come se l'aveste appena fatto quindi comunque ci tenevo a farvi sapere sta cosa spero che la notizia vi sia stata utile lasciate un bel like, iscrivetevi al canale grazie per i 3.000 iscritti ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti Six for when I was a teenager. Wolf's well, got major game rules, I'm living major, my ever service is getting worried.